Ha ha ha ha ha! Delicato è venuto, eh? È un, un giallino lei. verde. No, mammaa, eh? Vediamo eh, chi c'è con voi che fa il bagnetto? La nostra bimba. Eh, ma poverina, eh. sta annegando. Mettetela nel salvagente. Metti, metti. Il salvagente. Guarda che io con la faccia mia sorella. Cosa fai tu a tua sorella? Eh? Inizio I capelli. Gli lavi i capelli? E li laviamo anche a te i capelli? No. Perché? No non vuoi lavarli? no perché? Cosa si no fa? hai paura? e qua poi degli abbiamo gli occhi e poi qua abbiamo anche okay, il nostro figlio mamma sono male aspettate e poi c'è le bolle e adesso facciamo anche Guardate. le bolle mentre facciamo il bagnetto guarda questa, guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda ragazzi Io ieri siamo andati a ciminare cosa su? sei andata a vedere? Io io ah ti è nata, piaciuto? Ma io non sì, sono nata sì, casella Però volevo Ello? Eh, Come se... papà ha cocone nel mio a, a comprare le LOL? E quante LOL hai comprato? LOL e poi 10 lol! No! 3! No, ce ne due No, tre LOL hai comprato così! come i tuoi anni Così. esatto bravissima e eh, anche adesso ragazzi cosa fa pronti uno due brava ma e sei bravissima vale. anche non Anastasia facciamo... è capace vero? No, no. <ride> perché non vuoi farlo? no prova a prendere le, bolle. Sì, le abbiamo viste chi le fa le bolle? Io. Sì, cominciamo con Vanessa così non le buttiamo subito nell'acqua. Così. Così. Cosa c'è? Guardate io, guarda cosa faccio. Wow! Che bel bagnetto! Guarda! Vai Sofia! Wow, ma sei stata ah, bravissima! Io la che schifo io! Non capo... farla cadere, eh! Vai! Non farlo cadere! Ma che brava! Che basta. Ma è che sotto... tutto basta! Tiralo su il bimbo, poverino, che non sta respirando sotto l'acqua! Come si chiama questa bimba? Eh? Viola perché ha il capelli viola. Eh bimba... Ma è già. Oh ma! No! Io non sono una bambola. No, non sei una bambola. Sì, però il, bac però il bacino io lo possiamo nostra, dare lo stesso. Guarda. Oh sì, ha tutti i capelli rosa. Bravissima! Domani, Domani si va a scuola? Guarda. Non sei contenta? Non ti piace Già, andare mi a scuola? mi piace e eh vabbè ci sì, siamo andati tutti è bello imparare a leggere ma cosa faccio io ancora avevi detto che non lo avresti fatto Anastasia eh no avevi detto di no cos'è che fai? riempi la cuffietta della nonna la nonna ce l'ha, la nonna ce l'ha va bene bimbe E eh vabbè però non devi neanche inondare di acqua tua sorella eh si ah. signorina eh? guardami eh. senti Anastasia eh. saluta tutti i tuoi amici dai no, Lasciamo facciamo la bolla che c'è una bolla va bene amore Guarda cosa lo faccio io e sporca la città cosa cos hai fatto? sto sono... cacciando Mi... un pappa salutiamo? dai iscrivetevi al canale attivate la campanella per uno dei nostri video Vogliamo 14.000 like E faremo Il prossimo video Con lo slime del me contro te E del signor S Perché dentro c'è quello dei me contro te Del signore S Ah ragazzi si sì, guardate le manine di Anastasia Che si stanno stropicciando Ragaz Adesso usciamo Ragazzi ho visto il video dei me contro te Che c'era lo slime dei me contro te E lo slime del signore S Segna, adesso è tutto liquido Vabbè. Vabbè. E, e domani se ci sono 40.000 like faremo il prossimo video con i like quelli che sono iscritti al nostro canale oggi li siamo il canale. Nostro... ciao ti voglio bene mamma. ti voglio bene mamma è una bambola in è una bambola interattiva che parla con te, cresce insieme a te. Lo sai che se tu le parli tutti i giorni, lei impara qualcosa di nuovo. È come una bambina vera, lo sai? Sì. Eh? Adesso la apriamo? Va bene? Ok, Vane, dai. Ma senti i capelli? Sì, sono belli. È proprio una bimba vera, eh? La prendiamo? Sì, la prendiamo. Allora, cosa cos'hai in mano? La pecorella che è la sua amica in con cui interagisce. Fammi provare. Avete visto? Ha riconosciuto la sua amica ed è contenta. E adesso cosa abbiamo? Il ciuccio. Oh, si sta dormendo. Oddio. Guardate, forse, <ride> che carino. Amore, sta cantando. Ma che, che lei sta giocando? Facendo il solletico sotto i piedi, lei ride. <ride> Brava, l'uva bella. Le mettiamo il ciuccio. La mandiamo a dormire? Guardate che bella Danne da mangiare Questo è il suo cucchiaino per mangiare Cucchiaino Cucchiaino Hai, se... Hai sentito che ha detto cucchiaino? Te l'aveva chiesto lei da mangiare Cucchiaino Non ne vuoi più di pappa? Adesso cerchiamo di farla addormentare. Vediamo se si addormenta piano. Col biberon puoi darle da mangiare? Proviamo a farla addormentare. Sì, forse ci sei. perché le hai tolto il biberon io sono stanca senti insomma stiamo imparando ad usarla eh, perché l'abbiamo appena ricevuta per il compleanno senti come dorme amore quanti cos'è va bene adesso Vanessa saluta tutti Ti voglio bene, mamma. Ti ho mandato anche un bacio. Mandalo anche tu. Okay. La mia bambola! Ma cosa succede? Non mi piacciono i miei capelli. E che cosa vuoi? Voglio la coda. Voglio, codini come ce li hai tu. Va bene? Sono lui! Ehi hey, lui, ti ricordi ieri che mi hai fatto un dispetto? Sì, sì, me lo ricordo. E quindi? E allora? Vabbè, quindi? E allora? Ma secondo te io starò qui con le mani in tasca senza vendicarmi? Oggi ci sarà la mia vendetta! Ah, sì, e che cosa pensi di fare, Sofì? Pensavo di fare una challenge disgustata! In che senso? Adesso vedrai caro il mio Lui! <ride> Vedi Lui Questo barattolone super gigante Qua dentro ci sono delle caramelle schifosissime E alcune saranno buone E quindi? Quindi noi dobbiamo girare la ruota E scegliere la caramella del colore che la ruota ci gira Se siamo fortunati mangeremo la caramella buona Altrimenti quella schifosa Ah, ho capito. Allora vai, apriamo la scatola, è troppo grossa. Non riesco, eh, oddio, com'è pesante! Com'è pesante? Sì, ce l'ho fatta. Dobbiamo prendere la ruota e giocare. Lui sei pronto? Sono prontissimo. Ci sono le caramelle, Lui, vedi? Alcune sono buone, ma altre sono veramente disgustose. Speriamo che tu prenda tutte. Ma no cara Sophie, speriamo che le prenda tu quelle disgustose. Sophie, oh, oh, oh. chi inizia per prima? Facciamo carta, forbice e pietra, ok? Carta, forbice. Ho vinto io, ho vinto io, ho vinto io caro lui. Adesso tocca a te girare la ruota. Ok, cos'è uscito? Arancia, su cosa ho crocchette direi? Vai lui, cerca di prendere quella buona se ci riesci. <ride> Ah. ti farò vedere che ci riuscirò ho, ho, ho, ho, ho. scegli lui ho scelto questa adesso l'assaggio allora lui com'è dispiace sofì ma la mia caramella è buonissima sa di arancia mm. Mm, sei il solito fortunato adesso tocca a me cosa è uscito fragola gustosa Ok, sono pronta Speriamo di non mangiare la puzzetta di Kira Miam, <ride> miam, miam, miam, miam, miam, oh, Che schifo! No! No! Oh, Luigi, sono mangiata la puzzetta di Kira <ride> Così impari Volevi farmi tu uno scherzo Invece lo scherzo Se lo sei fatto da sola E eh, sono pronto con il mio ultimo giro di ruota Cosa è uscito lui? Cosa è uscito? Arancia succosa o crocchette direi mm, Beh questa volta le crocchette dai sono meglio delle puzzette Speriamo che sia soltanto gusto d'arancia Pronto Sofì prega per me ti prego Ma cosa prega per te? Speriamo invece che tu non prenda succo d'arancia Grazie Sei sempre la solita simpaticona nya, nya, nya, nya. Gnom, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Che schifo! No mi sono mangiata la crocchetta di rei! Ah, ah, ah, ah, così impari! Adesso tocca a me! Ultimo giro anche per me! Speriamo bene! Dai, ti faccio un bel massaggino in testa, così ti porterà fortuna e non prenderai la caramella disgustosa! <susurra> Sì, sì, certo, come no. Aspetti, di toccarmi i capelli che mi dai fastidio. Mm, Sono lui troppo insopportabile. Giro la ruota, va che è meglio. Cito, Sofì. Aspetta, adesso te lo dico, un attimo. È uscito mera verde o dentiera della no. merito del mio massaggio lui questa volta devo proprio dire che hai avuto ragione grazie bene lui questa volta ti è andata bene che cosa vorresti dire e la mia vendetta non è stata così cattiva come avrei voluto Quindi comportati bene la prossima volta Non mi fare più dispetti Perché altrimenti sarò molto ma molto più attiva Ah, ok, va bene Amici, ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti amici A presto, ciao